Ciao da Laura di Kairos Comunicazione, in questo video di oggi parleremo della differenza tra l'essere un imprenditore e l'essere un commerciante. Molto probabilmente ti stai chiedendo ma dove sta la differenza? Entrambi vendono qualcosa, la differenza sta nella mentalità. Ma prima di proseguire in questo video voglio dirti due cose. La prima è che sotto in descrizione trovi un link per richiedere la nostra prima ora di consulenza gratuita, la seconda è che se vuoi continuare a seguirci puoi iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video. Dove sta la differenza tra fare l'imprenditore e fare il commerciante? È proprio una differenza di mentalità la mentalità del commerciante che è una mentalità molto diffusa soprattutto um, dopo gli anni 80 90 dove il livello di concorrenza nelle imprese e nelle, anche nelle libere professioni era decisamente inferiore dove si assisteva ad una crescita economica ad una forte domanda dove non esisteva il mercato online molto spesso era sufficiente aprire un'attività commerciale una piccola attività perché le persone pian piano la scoprissero e poi arrivassero diciamo che l'atteggiamento era quello di aspetta e spera qualcosa succederà ed effettivamente qualcosa succedeva perché sono milioni le attività che hanno iniziato attività in quegli anni che le hanno portate avanti anche nel tempo e che sono riusciti ad ottenere degli ultimi risultati questa differenza non è una differenza critica nel senso um, di giudicare il comportamento del commerciante eh, invece di ritenere eh, migliore e superiore il comportamento dell'imprenditore è semplicemente che oggi la mentalità del commerciante non funziona più non funziona più perché operiamo in un mercato completamente differente perché oggi non si può più aprire un'attività aspettare e sperare che qualcosa succeda Oggi è necessario aprire un'attività e prima ancora di aprire un'attività fare una valutazione su quelle che sono le possibilità del mercato, la domanda all'interno del contesto nel quale si vuole andare a operare, il target di riferimento, le Possibilità di guadagno economico, quindi riuscire ad adottarsi prima ancora di iniziare un'attività imprenditoriale di un business plan per capire che possibilità ci sono di successo e di operare in modo strategico. Non si può più aspettare e sperare che qualcosa succeda, perché sì, ogni tanto qualcosa succede, ma è fondamentale avere una strategia e un metodo costante per andare ad acquisire i clienti questa strategia e questo metodo costante beh è chiaro che non esiste una ricetta che vada bene per tutti questo si sa nella vita le cose non sono mai facili è vero però che si può lavorare sulla propria specifica attività e andare a costruire il proprio metodo innanzitutto basandosi sui canali se vent'anni fa i canali attraverso i quali si veicolavano principalmente i messaggi di comunicazione erano le affissioni i manifesti la carta stampata la radio beh Ancora a questi sopravvivono, attenzione per determinate attività, mostrano di essere ancora molto utili. Ma è chiaro che oggi i canali sono completamente differenti. La principale canale di comunicazione sono i canali di comunicazione digitali. Dove stai guardando questo video? Lo stai guardando su YouTube? E lo stai guardando dal telefonino oppure lo stai guardando dalla tv o magari lo stai guardando dal computer. Vedi che stai fruendo di questo contenuto attraverso uno strumento di natura digitale, attraverso una piattaforma di comunicazione digitale. Questo poteva succedere anche su Facebook, poteva succedere su Instagram. Ecco quindi sicuramente oggi un'attenzione a quei canali dove tutti noi stiamo. Ma dove possiamo ritrovare tutti questi canali di comunicazione? Questi canali di comunicazione oggi passano semplicemente attraverso il nostro smartphone, l'oggetto dal quale non ci stacchiamo mai, l'oggetto con il quale andiamo addirittura a dormire ed è la prima cosa, i dati statistici ce lo dicono, che ognuno di noi controlla al risveglio. Quindi è chiaro che se oggi vuoi essere un imprenditore eh, più, come lo definiamo noi di Kairos Comunicazione, se vuoi essere un imprenditore che cerca di andare avanti, di superare tutte le difficoltà che oggi un mercato altamente concorrenziale pone, devi lavorare per trovare la tua strategia e il tuo metodo per trovare ed acquisire costantemente di clienti e per mantenerti e assicurare i clienti attraverso una strategia di fidelizzazione. Se ti è piaciuto questo video lascia un like e condividilo, se vuoi continuare a seguirci iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video. Ciao e alla prossima!